Buonasera, un cordiale benvenuto nell'aula consigliare del Comune di Bergamo, alle autorità, ai donatori Avis e alle signore e signori qui presenti e collegati anche attraverso il canale YouTube del Comune di Bergamo. L'amministrazione comunale di Bergamo, nell'ambito della giornata del donatore, desidera offrire un segno di riconoscenza ai donatori Avis che si sono particolarmente distinti durante il precedente anno, nella donazione di sangue, superando le 120 donazioni. Si tratta di un traguardo di grande importanza sociale, che questa sera acquisisce maggiore significato considerando che ringrazieremo i donatori del 2019 e del 2020. Due anni difficili a causa della tremenda pandemia che ci ha duramente colpito. Un caloroso grazie all'Avis, e ai suoi donatori che nonostante le difficoltà dell'emergenza sanitaria ha continuato a raccogliere sangue e a dare il proprio contributo per aiutare il prossimo. Prego ora il Presidente del Consiglio Comunale Ferruccio Rota di prendere la parola. Grazie. Grazie, buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti. Dopo un anno e mezzo molto complicato, sono lieto di essere qui con voi e riprendere la tradizionale consegna delle benemerenze Avis, Associazione Volontari Italiani del Sangue. La città di Bergamo e la sua provincia hanno pagato un elevato tributo alla pandemia, permettetemi innanzitutto e ancora una volta e lo faccio sempre perché mi sembra un dovere, ricordare i tanti nonni, genitori, donne, e uomini, quasi una generazione che ci ha lasciato, provocando un vuoto incolmabile nelle nostre comunità. Vite e affetti strappati, talvolta senza un ultimo abbraccio, un'ultima carezza, un ultimo saluto. Sono e rimarranno sempre nei nostri cuori e nelle nostre menti. Purtroppo l'emergenza sanitaria che perdura non permette una presenza più numerosa in Aula Consigliare, luogo simbolico scelto per dare il giusto valore al vostro impegno. Ma ritengo sia importante trovarci comunque per potervi esprimere, a nome di tutta la comunità bergamasca, il più sincero ringraziamento per tutto ciò che fate. Durante la pandemia è stato fondamentale il ruolo e il grande senso di responsabilità dei donatori nel sistema sanitario mondiale. Ha infatti garantito la sopravvivenza di molte persone che necessitavano di cure. I donatori si sono presi cura delle persone in situazioni di sofferenza. Hanno fatto un atto di amore. Questo è la donazione, un piccolo grande atto di amore, semplice ma fondamentale e insostituibile. Come ben detto Papa Francesco in uno dei suoi profetici discorsi, in questo lungo periodo ci siamo ritrovati impauriti e smarriti. Siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa.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 a partiti, a confessionale, senza discriminazione di razza, sesso, religione, lingua, nazionalità, ideologia politica e senza fine di lucro, esprime a pieno la capacità di donare, di aprirsi agli altri e di accogliere l'altro. Capacità che oggi, anche alla luce di ciò che abbiamo vissuto, più che mai necessaria. Fondate la vostra attività sui principi della democrazia, della libera partecipazione sociale e sul volontariato, quali elementi centrali e insostituibili del vostro operato e attraverso i vostri donatori divenite testimoni di cittadinanza attiva e di promozione di stili di vita sani e equilibrati. L'Avis, che a livello nazionale ha raggiunto più di 3.300 sedi e 1.200.000 soci donatori, e anche impegnate nella ricerca scientifica e nella partecipazione a progetti di cooperazione internazionale, esprimendo così una visione a tutto campo della solidarietà ed uno sguardo attivo verso tutto ciò che costituisca promozione civica in grado di travalicare anche i confini nazionali. Pertanto è con grande riconoscenza che premiamo con le benemerenze, i donatori che hanno raggiunto importanti traguardi, con l'augurio che continuino, oltre che nella loro attività i donatori, a rendersi testimoni verso le nuove generazioni di un gesto così importante, che è in grado di trasmettere la soddisfazione e la, be e la bellezza dell'aiutare dell gli altri. Grazie di cuore e viva l'Avis. Grazie Presidente. Prego ora l'Assessore alle Politiche Sociali, Marcella Messina, di intervenire. Grazie molte. Buonasera a tutte e a tutti. È un onore e un piacere per me darvi oggi il benvenuto, a nome del Sindaco e di tutta l'amministrazione, alla cerimonia di consegne delle benemerenze Avis 2019-2020. Questa di oggi è un'occasione speciale, perché si celebra nell'anno in cui Avis Bergamo festeggia, lo abbiamo fatto insieme, ben 85 anni di donazioni, un traguardo straordinario che certamente fa onore ad Avis, ma anche a tutti noi come cittadini bergamaschi. Avis Bergamo in questi giorni ha parlato di ben 4670 donazioni dall'inizio di quest'anno, un numero davvero importante che racconta in sole quattro cifre la storia di decine di persone che scelgono di offrire generosamente il proprio sangue e di molte di più che in quel gesto ritrovano la vita. Le cifre ufficiali raccontano che in Italia nel 2020 ci sono stati 1,6 milioni di donatori e 3 milioni di donazioni una donazione di sangue ogni 10 secondi, che ha consentito di trasfondere oltre 1.650 pazienti al giorno e di trattare con medicinali plasma derivati a tante migliaia di persone. Questi sono dati che già da soli danno il senso del valore di questo gesto, ma diventano incredibilmente più grandi se si pensa che il nostro sistema, a differenza di altri, si basa esclusivamente sulla donazione volontaria e non remunerativa. Ecco che il dono è proprio questo. Un atto di assoluta e totale libertà dove lo scambio gratuito sprigiona un senso potente di umanità, solidarietà e speranza. Un gesto volontario e libero, libero da qualsiasi condizionamento che esprime la capacità di chi lo compie di dare un senso diverso al proprio agire e all'agire collettivo. Sì, perché quel dono, goccia dopo goccia, dall'esempio mobilita le coscienze, contribuisce in modo determinante alla realizzazione del bene comune e alla costituzione di una comunità migliore, quella dove ciascuno lascia un segno se contribuisce alla vita dell'altro e quindi a quella di tutti noi. Care donatrici e cari donatori, oggi siete qui per ricevere il giusto riconoscimento per la vostra carriera di oltre 120 donazioni Navis e mi piace pensare a voi, anche mentre scrivevo queste righe, come ad un'onda potente che lascia il segno, il segno della vita di chi con alla quale contribuite a salvare, ma soprattutto nel presente e nel futuro delle nostre comunità. Da cittadina ed amministratrice, raccolgo da voi l'esempio, la determinazione, ancora più salda per rinforzare quel tessuto sociale che avete seminato attraverso la promozione della cultura del dono, come priorità assoluta per realizzare la comunità sempre più potente, sempre più solidale, inclusiva, aperta, coesa, prossima ai bisogni di tutte e di tutti. Grazie. Grazie. Invito ora Paolo Comana, presidente Avis Comunale di Bergamo, a portare il suo saluto. Grazie. Grazie, io sono particolarmente orgoglioso di aver accompagnato i nostri donatori a eh, ricevere la benemerenza civica eh, consegnata dal Comune perché questa eh, occasione annuale che si rapete probabilmente da 50 anni eh, in modo ininterrotto eh, sostanzialmente significa, mantiene Sottolinea il dialogo, la continuità di relazione e di scambio, di collaborazione e di sostegno che il Comune, la città intera e i cittadini hanno sempre mantenuto e coltivato nei confronti dei donatori di Avis e che gli avisini cittadini hanno sempre ricambiato eh, con impegno ed dedizione. I numeri che avete sentito eh, sono riferiti all'attività eh, di Avis nazionale e eh, al, in particolare a quelli di Avis di Bergamo. Eh, L'assessore Messina ha citato un numero che ha eh, il piacere di dirvi che alla data di oggi è stato ampiamente superato perché abbiamo raggiunto ad oggi 5.902 donazioni. È chiaro che questo è l'esito della costanza, della perseveranza, della continuità eh, quotidiana di eh, servizio che ciascuno dei nostri donatori eh, svolge a favore della comunità. Lo fa eh, silenziosamente, lo fa in un ambito ritirato ma estremamente qualificato, che è il nostro centro di raccolta, non è al Monte Rosso, non è nel centro, è nel quartiere del Monte Rosso, ma è certamente il luogo che senza intralciare continua a fare servizio. Quello che mi veniva da pensare è che oggi voi che meritate queste benemerenze civiche, eh, siete un po' come noi bambini quando andavamo con la pagella con ottimi voti in casa portati dai nonni a ricevere il premio. E così come vi ho detto prima eh, tutti quelli che ci hanno preceduto e il nostro presidente onorario Mario Rivola che è qui con noi con oggi e che ci eh, regala la sua esperienza e la sua saggezza tutti i giorni, eh, ci hanno consegnato un'associazione estremamente vitale e dotata di tante eh, caratteristiche, di tanti eh, aspetti tecnici e di volontà e progetti. Noi cerchiamo semplicemente di continuare, di portarli avanti, eh, però eh, ricevere la, eh, il riconoscimento di chi già nel 1970 eh, ci aveva donato il terreno sul quale è stata costruita il primo nucleo della casa del donatore, il, eh, tutti gli atti di eh, consegna delle... Eh, raccolte, abbiamo fatto il crowdfunding 50 anni fa in fin dei conti e abbiamo realizzato con quello, attirando appunto la, la disponibilità e le risorse economiche di tutta la popolazione degli enti e dei nostri soci sostenitori, eh, una realizzazione che è ancora fra le prime per qualità al, sulle fra le strutture italiane. Eh, Naturalmente abbiamo il dovere e sentiamo il dovere di continuare questo progetto eh, portando avanti eh, ancora di più il dialogo, l'integrazione e la eh, presenza sul territorio. Eh, proprio l'occasione eh, di consegna di queste benemerenze ricorda, come ha già detto l'assessore Messina, eh, che eh, l'importante è l'esempio. Eh, noi abbiamo proprio da eh, proporre e stimolare eh, l'imitazione del vostro esempio, quello di mantenere questa regolarità di donazione e quello di eh, conservare il proprio fisico adatto in grado di servire alla salute del, degli altri. Grazie. Grazie. Invito il Presidente di Avis Provinciale, Artemio Trapattoni, a prendere la parola. Grazie. Grazie. Buonasera a tutti, signore e signori, buonasera alle autorità, grazie al Consiglio del Comune di Bergamo per l'invito, grazie al Presidente Comana e grazie soprattutto a voi donatori, a per voi che siamo qua questa sera. Eh, vedete, è un piacere vederci qua tutti insieme, autorità, dirigenti associativi, per dirvi grazie. Si parlava prima di 120 donazioni. 120 donazioni vuol dire una vita dedicata agli altri, una costanza dedicata agli altri. Questo vi fa onore e ci fa onore. Avis Provinciale conta 36.000 donatori iscritti all'associazione. 157 Avis comunali distribuite capillarmente sulla provincia. Se vediamo i dati nazionali detti prima, rapportati, ci rendiamo conto di essere una realtà molto importante sul territorio nazionale. Raccogliamo circa 65.000 sacche tra sangue e plasma. Il ruolo di Avis provinciale è quello di coordinare in tantissime attività di promozione della nostra associazione le Avis Comunali, ma in modo particolare a Bergamo, fa anche raccolta, non è così scontato che l'Avis faccia raccolta. Su mandato dell'Ospedale Papa Giovanni, noi facciamo raccolta e di queste 65.000 sacche date da donatori Avis, Avis Provinciale raccoglie quasi 54.000 sacche. Quindi vedete che i numeri sono molto, molto importanti. Altro aspetto da sottolineare è che nel 2020 causa pandemia, anche l'Avis è andata in difficoltà perché si aveva paura di muoversi, si aveva paura di relazionarsi, però grazie all'insistenza dei donatori che volevano continuare a fare il proprio compito, oserei dire. Grazie al lavoro fatto sul territorio da parte dei dirigenti delle Avis comunali siamo riusciti a rialzarci, eh, come sempre eh, cadiamo riflettiamo, ci rialziamo e partiamo ancora più carichi di prima. Devo dire che nell'anno 2021 tutto il gap perso, e si parla di 4.300 sacche perse nel 2020, per ovvi motivi, entro il mese di giugno del 2021 l'abbiamo recuperato e quindi questo ci fa ancora onore, grazie ai donatori e ai dirigenti associativi che si danno da fare per la chiamata. Un altro aspetto molto importante che stiamo testimoniando stasera e vado a concludere è proprio il grazie che tutte le autorità presenti qua danno e dicono ai nostri donatori. Perché vedete, ridersela, cantarsela e giocarsela in casa è facile. Quando invece ci si pone in relazione a 360 gradi sul territorio ci si rende conto che grazie anche alle istituzioni valorizziamo e valorizziamo il vostro gesto, quello di salvare delle vite umane, che ogni volta, io mi alzo tutte le mattine e penso che qualche donatore, me compreso, va a donare perché c'è qualcuno che veramente ha bisogno e senza questo gesto probabilmente ci sarebbe qualcuno che piangerebbe, invece sorride grazie a noi. Buonasera a tutti e grazie. Grazie. Invito il Presidente Avis regionale, Oscar Bianchi, a prendere la parola. Grazie. Buonasera a tutti, anzi come normalmente faccio io saluto tutti con un ciao perché appunto siamo in, in una manifestazione Avis e non ci sono ruoli o titoli che... Eh, creano differenze, anzi deve avvicinare questo, questo ciao. Ho messo volutamente oggi questo maglione blu perché è blu Avis e volevo richiamare questa importante manifestazione eh, con un gesto che magari stona eh, o magari viene letto come di poco rispetto in realtà ha proprio lo spirito di essere rappresentativo dei colori dell'associazione. Un maglione rosso non ce l'avevo, sarebbe stato rosso sangue ma ho cercato di scegliere il blu. Eh, oggi cosa dire? Vorrei riflettere su che cosa vuol dire essere volontario, eh, volontario del sangue. Viene dato per scontato la, la disponibilità del sangue se, spesso e sempre. Abbiamo forse da 85 anni eh, abituato troppo bene le nostre comunità. Ci sono delle realtà che hanno eh, fatica ad avere l'unità di sangue che serve per fare un intervento chirurgico piuttosto che per curare un malato. E noi viviamo in un territorio, e abbiamo sentito i tanti numeri che hanno, eh, mi hanno preceduto, in un territorio dove eh, il volontario del sangue non manca mai. Ecco, è quello che, su cui noi dobbiamo puntare è il fatto che le, il prefetto, la Guardia di finanze, i carabinieri, quindi le autorità, l'amministrazione comunale oggi sono presenti, eh, dobbiamo leggerla come stimolo a continuare a fare questa, questo gesto di altruismo. Non dimentichiamo mai che 1.500 persone tutti i giorni, perché malati, talassemici piuttosto che leucemici, hanno bisogno, di avere il nostro, il nostro sangue, questo farmaco naturale così prezioso e che in laboratorio non è ancora stato eh, replicato. E, eh, ma voglio anche dire che appunto, volontari significa prendersi cura di sé e degli altri, è un qualcosa che va oltre. Durante il periodo pandemico le statistiche ci aiutano a fare questa riflessione, eh, avrete sicuramente visto in televisione che i prodotti plasma derivati, cioè tutti i lavorati del sangue che provengono per la stragrande maggioranza dall'America, hanno avuto una riduzione in termini numerici, perché il sistema americano prevede la dazione, ...del sangue, non la donazione. Cioè in America il sangue viene pagato a chi lo mette a disposizione. Eh, in Italia no. E la flessione che si è avuto negli Stati americani in qualche modo sta arrivando anche in Italia perché prodotti plasma derivati iniziano a scarseggiare. Ma il gesto dei donatori di sangue ha fatto sì che eh, venga comunque garantita l'autosufficienza... La dimostrazione appunto è che in Lombardia dove a fronte di 2 milioni e mezzo di unità di sacche di sangue che vengono raccolte in Italia ne vengono raccolte 500.000, pensate che nel periodo pandemico dove gli interventi chirurgici sono stati sospesi comunque l'associazione Avis che raccoglie circa il 46% di 500.000 sacche che è la quantità di sangue raccolta in Lombardia è stata comunque garantita l'autosufficienza in quanto i donatori hanno continuato ad andare a donare presso le unità di raccolta gestite da Avis. Questo cosa significa? Che Avis è un'associazione eh, sicuramente attenta al prossimo, etica ma molto responsabile perché i donatori, i cittadini andavano presso le unità di raccolta ma non andavano in ospedale a donare sangue per paura di essere contagiati mentre in Avis sì continuavano a venire. Questo è significativo di quanto i dirigenti siano responsabili, i lavoratori che operano in Avis siano responsabili e i donatori riconoscono questo gesto e questa attenzione nel continuare ad andare a donare. Questi numeri esprimono quel fiume di solidarietà che si muove quotidianamente. Tenete presente che l'Italia può dirsi autosufficiente grazie al gesto di ciascun donatore, di ciascuno di noi. Eh, non è un caso che l'Italia sia l'unico Stato in Europa dove il sangue viene raccolto esclusivamente a titolo gratuito. In tutti gli altri Stati dell'Europa la raccolta del sangue avviene o esclusivamente a pagamento, la Germania, o con dei metodi misti, col metodo misto, quindi gratuito e a pagamento, la Francia. L'Italia, solamente l'Italia, è a titolo gratuito. E noi abbiamo dimostrato che siamo in grado di garantire l'autosufficienza anche nei momenti di difficoltà. Mentre gli altri stati d'Europa sono entrati in difficoltà e hanno dovuto mettere mano alle scorte ricorrendo alle aziende farmaceutiche. Cosa che peraltro noi, Avis, siamo contrari e eh, vogliamo continuare a operare nel gesto della solidarietà e della gratuità, proprio perché riteniamo che il gesto del dono debba essere patrimonio di tutte le nostre comunità. Grazie donatori per le vostre 120 donazioni. Dico che eh, con 120 donazioni normalmente vengono fatti due trapianti di fegato, piuttosto che quattro interventi di sostituzione eh, del, del cuore, quindi il gesto del dono di queste persone che hanno donato 120 donazioni equivale abbondantemente al dono di un organo vitale per le altre persone. Quindi grazie e continuate così. Buona giornata. Grazie. Ed ora è il momento di premiare i volontari. Procediamo quindi con la consegna dei segni di riconoscenza civica, prego il Presidente del Consiglio Comunale Ferruccio Rota, l'Assessore alle Politiche Sociali Marcella Messina e il Presidente Avis Comunale Paolo Comana di prendere posto per l'inizio della cerimonia e la consegna della benemerenza. Premiamo per l'anno 2019 Cesare Frigeni. Fabio Grillo Carlo Lanfranchi Claudio Maffesanti Alberto Messina Giuliana Stecchi per l'anno duemila e Pierluigi Brugali Cristian Carrozzi Maurizio Casali ritira Bruno Rota. Giovanni Cesari. Cristina Grancini. Walter Rosa. Roberto Spini Pierangelo Stucchi Chiedo la gentilezza per permettere ai fotografi di avere una foto di gruppo, di, eh, chiamo i premiati dell'anno 2019 con mascherina con preghiera di venire accanto al presidente Avis e al presidente dell'Assessora per la foto di gruppo eh, pregando la cortesia di mantenere la mascherina. Ancora un attimo gentilmente e siamo pronti. Allora, prego cortesemente magari di farne un'altra pregando di alzarsi in piedi senza spostarsi la prima fila eh, dell'associazione Avis, altrimenti sono coperti ovviamente dal, dagli ospiti, così... Vi ringrazio e invito i premiati dell'anno 2020. Scusate, non possiamo creare un ulteriore assembramento, pertanto per questo che abbiamo suddiviso per i premiati. Vi ringraziamo tutti, ringraziamo ancora una volta i donatori e l'Avis per l'importante opera di volontariato che da numerosi anni compie a favore della salute della comunità. Grazie a tutti per essere intervenuti e buona serata. Grazie.